Ciao, sono Raffaele Costi, papà di tre bambini e fondatore di impararegiocando.com, il sito che aiuta i genitori a far apprendere le materie scolastiche ai loro figli attraverso i giochi. Il mio sogno è quello di continuare a realizzare video educativi, come quelli che pubblico giornalmente su Facebook, che mostrino come svolgere i tanti giochi che suggerisco per aiutare i bambini tra i 5 e i 10 anni ad apprendere concetti importanti divertendosi un mondo. Purtroppo il mio tempo e le mie risorse sono limitate ed è per questo che ho bisogno del tuo aiuto. Il tuo supporto, piccolo o grande che sia, è preziosissimo per permettermi di continuare a far crescere e imparare giocando in modo che sia ancora più utile a chi vuole educare i bambini facendoli divertire al massimo. In particolare, grazie all'aiuto di tutti coloro che vorranno darmi una mano, Potrò continuare ad aggiornare i tre ricchi cataloghi su matematica, inglese e arte, il calendario di tutti gli eventi in Italia per chi è appassionato a questi temi e la newsletter settimanale dove presento sempre nuovi giochi e illustro come realizzarli. Mi piacerebbe inoltre accrescere il numero di guide dove domando agli esperti del settore consigli e pareri e poi continuare a rispondere alle tante domande che mi arrivano in particolare sulla pagina Facebook di Imparare Giocando. Se sei un genitore o di un insegnante interessato ad offrire ai tuoi ragazzi un metodo efficace ed alternativo per apprendere ciò che conta, il tuo aiuto, per quanto piccolo, può fare tutta la differenza.